2 Agosto 1980, ore 10.25, Bologna, stazione ferroviaria, stazione centrale. Un'esplosione gigantesca sventra la stazione, la squarta. Quest'esplosione si lascia alle spalle più di 80 morti e più di 200 feriti. Oggi voglio RICORDARE questo momento, prima di tutto perché è importantissimo ricordare io l'avevo già fatto nel 2015, vi lascio quel breve episodio linkato sul W2 -doo e sulla scheda, ma lo voglio fare di nuovo anche raccontando la stessa storia, lo voglio fare di nuovo anche perché io in quell'episodio ho parlato del documentario Il 37 di Arcoiris TV, e ad oggi quel documentario ha meno di 10.000 visualizzazioni. Penso che bisogna recuperare quel documentario, penso che bisogna conservare la memoria, soprattutto per chi non era nato nel 1980, e quindi prima che la memoria di un fatto così grave si vada a perdere. Cominciamo quindi questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, d'Operazione Nostalgia. amica di Trento era venuta a trovarci a Siracusa per passare un paio di settimane di luglio e venire un po' al mare. Era venuta da noi a Siracusa e la mattina del 1 agosto 1980 io all'epoca avevo quasi quattro anni, li avrei compiuti il 18 settembre, quindi me lo ricordo molto vagamente, però poi nel tempo successivo ne abbiamo parlato con questa amica, con il figlio dell'amica e quindi ho potuto ricostruire un po' questa storia. Partì il 1 agosto del 1980 da Siracusa con un treno, l'Espresso 1930, la Freccia della Laguna, un treno che faceva Siracusa-Venezia. All'epoca non c'era un treno che andasse direttamente sul lato del Trentino dalla Sicilia, dalla Sicilia c'erano un treno per Torino, uno per Milano e uno per Venezia. Quello che andava verso Bolzano partiva da Villa San Giovanni, ma era abbondantemente preferibile allora fare tutta la tratta con quel treno che partiva alle 14.40-14.45 da Siracusa, quel treno sarebbe arrivato a Bologna intorno alle 8.20, le 8.30 del mattino successivo, e da Bologna, che era un nodo nevralgico molto importante, c'erano diverse coincidenze che avrebbero potuto portare la nostra amica a Trento. Era la stessa tratta che facevamo noi, che abbiamo fatto per molti anni anche noi, Siracusa Bologna e poi Bologna-Trento con la coincidenza. C'erano due importanti coincidenze. Una sarebbe partita verso le 9.50-9.55 da Bologna, era uno di quei treni che si fermava in tutte le stazioni intermedie, quindi ci avrebbe messo molto tempo ad arrivare sarebbe arrivato a Trento intorno alle 14.10-14.15, però era appunto un treno molto utilizzato, oppure in caso di ritardo se uno voleva aspettare un pochino, ma arrivare in un orario un attimo più decente, più avanti, verso le 10.40, c'era un rapido che faceva pochissime fermate, si muoveva molto velocemente sarebbe arrivato a Trento intorno alle 13.20-13.30. Parliamo del 1980, non è che ci fosse una grande diffusione di telefonia mobile, anzi non sono neanche sicuro che nel 1980 in Italia ci fosse un vero e proprio servizio di telefonia mobile, c'erano principalmente radiomatori e baracchini CB. quindi le notizie faticavano ad arrivare facilmente nei vari luoghi, e una volta che la nostra amica, il 2 agosto, era arrivata alla stazione di Bologna e partiva con il treno non c'era più modo di sapere se era sul treno, se c'erano stati problemi. La nostra amica arrivò normalmente a Bologna, verso le e mezzo del mattino, aspettò e decise di prendere la prima coincidenza, avrebbe fatto un percorso un pochino più più lento, ma non le andava di aspettare fino alle 10.40 in stazione. La coincidenza partì con un leggero ritardo, forse tipo alle 10.05, perché naturalmente pensate che la stazione di Bologna è un nucleo nevralgico molto importante, nel periodo di agosto c'è sempre stato moltissimo traffico ferroviario e moltissimo traffico di passeggeri, quindi c'erano anche dei treni che ritardavano di qualche minuto e altri treni che facevano da coincidenze per diverse tratte, che magari aspettavano quel minuto in più in cui doveva arrivare un treno che era atteso per 5 minuti prima, giusto per dare il tempo ai pendolari di spostarsi, di cambiare il treno. Quindi questo treno partì alla stazione di Bologna alle 10-10.05, rispetto alle 9.50-9.55 che era l'orario originario, quei dieci minuti di tolleranza, niente di particolare. Ma questo significa che la nostra amica partì dalla stazione di Bologna una ventina di minuti prima della devastante esplosione, e che i familiari che aspettavano a Trento, che sapevano che sarebbe arrivata a Trento intorno alle due del pomeriggio, quando cominciarono ad arrivare le prime notizie dell'esplosione, non avevano nessuna idea della situazione, tanto perché le prime notizie erano frammentarie, ma soprattutto perché non potevano ancora sapere se avrebbe preso quel treno o quell'altro, sapevano tutti i familiari che aveva la possibilità di prendere delle due l'una, o quella delle 9.55 o quello delle 10.40. Pensavano che se avesse deciso di prendere il treno delle 10.40, probabilmente era ancora in stazione, e quindi bisognava capire se fosse a Bologna o meno, ma se aveva preso quello che partiva prima, alle 9.55, bisognava anche capire se era partito per tempo quel treno, non c'era modo di contattarla sul treno. Le prime notizie frammentarie sull'esplosione penso che anche gli stessi viaggiatori l'abbiano potute ottenere più o meno nella stazione di Verona, che era la prima stazione nella quale la fermata del treno non durava pochi istanti, giusto il tempo di far scendere e salire qualche passeggero, e in considerazione del fatto che a quel punto la stazione di Bologna era ormai chiusa, e quindi i treni discendenti erano fermi. Posso solo immaginarmi la preoccupazione dei parenti, che comunque non erano in grado di avere specifiche informazioni, perché sarebbe stato difficile, magari si poteva tentare di dire Ok, «Provo a chiamare i parenti da una cabina del telefono», cosa che avrebbero tentato di fare tutte le persone sul treno, quindi quelle poche due-tre cabine del telefono sul binario saranno state prese d'assalto con il treno che doveva ripartire, quindi… Alla fine lei arrivò a Trento alle due del pomeriggio con moti parenti, preoccupatissimi anche noi, man mano che la notizia poi cominciava a diffondersi sui telegiornali nazionali, molto preoccupati su che cosa fosse essere successo a questa amica, finché non siamo stati poi rassicurati ben oltre le due del pomeriggio, quando ormai era arrivata a Trento. Ho voluto raccontare questo breve aneddoto per sottolineare quanto questo attentato ha toccato tantissime persone, perché come la storia di questa nostra amica vale la storia di tutte le persone che erano a bordo della freccia della laguna il 1 agosto 1980, che sono partite da quel treno prima dell'esplosione, tutte le persone che erano a bordo dello stesso treno che è partito da Bologna e andava verso Bolzano, tutte le persone che sono partite da Bologna letteralmente un quarto d'ora, e venti minuti prima di quell'esplosione, per dire quanto un attentato possa colpire tantissime persone solo perché si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato e perché si possa CONSERVARE la memoria di questo attentato, conservarla sempre, soprattutto per le generazioni future, per chi non c'era, e queste cose le può solo sentire raccontate. Chiedo a questo punto a voi. Conoscete qualcuna delle persone che è rimasta coinvolta nell'attentato, o qualcuna delle persone che vi ha raccontato qualcosa di legato a questo attentato? Conoscete qualcosa di legato al 2 agosto 1980? Siete di Bologna e siete, magari, stati qualche volta a seguire le celebrazioni dell'anniversario di attentato? quest'attentato? Parliamone nei commenti qua sotto. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre pollice in alto, condividete iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!